Jackie Reba Blacklist Studio More Love Music Más Amor Original Ganja Sweet Bubble bags, Miami crate per il dry Non puoi far solventless e queste cose non le hai Scout, cookie calam Calampai Sunset, Sherbert e Black Lime Queste varietà son clone elite USA Chiamo nerd e dico ma il padder di Barbara Bud, Che Sandrino con il dry ha spaccato il culo assai Bongettino e valigetta, cappellino con spilletta C'è la spanna bis che aspetta e butta via sta sigaretta Remember my manual Se vuoi approfittare di una degustazione Ti posso aiutare, cosa vuoi fumare? Indica usativa lasciami pensare leggo una cartina, prendo l'ispirazione Se la triti fa crunch, questa è buona situazione Giusta maturazione, il tricoma ha il suo colore Sentiamo il suo sapore Con canambusce no e caiutano dietro. Afro con pantera nel posto segreto. E lo squadrone trim chiamati in quel momento. Momento speciale e poi si fa seccare. Prima di dispensare, già chi topa e Junior, sempre stanno lì a pesare. Prima che tutti i soci poi la possano fumare. split. Style. Yeah, Jackie Reva, Barcelona, Decline Studio, More Love Music